Dopo quello della capacità distintiva, che abbiamo detto essere il, il requisito fondante un po' del, del mondo dei marchi, ce ne sono altri due, vediamo, eh, il, requisito, il requisito della liceità, cioè deve essere, un marchio deve essere lecito. Ok, Non posso registrare un marchio eh, che di per sé sia illecito. Adesso vediamo come l'articolo 14 del codice della proprietà industriale definisce la non liceità di un marchio. Eh, non mi ricordo più, ecco la norma è tutta in un'unica slide sono questi tre casi sostanzialmente dice eh, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni contrari alla legge e all'ordine pubblico al buon costume eh, dopo ve ne faccio vedere uno che è divertente eh, i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica sulla natura e sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia eh, di marchio. Quindi, eh, se un segno è di per sé, un segno quindi un marchio in questo caso, eh, è, è stato di, di per sé concepito proprio per ingannare il pubblico, eh, per ad esempio eh, ingannare sulla provenienza geografica, quello che ogni tanto noi italiani lamentiamo nei confronti di altri paesi europei che fanno il cosiddetto Italian sounding, fanno la confezione di, della pasta, la confezione della, del latte, dei, dei formaggi, che sono fatti magari in Polonia, però gli danno, gli mettono la torre di Pisa, gli mettono la bandiera italiana, gli mettono delle, eh, non so, le, le colline del Chianti per per far sembrare che sono italiani, quindi il marchio è stato pensato già con uno spirito di, ing di ingannevolezza, ok? Allora, in quel caso non, dovrebbe, non, non si dovrebbe poter registrare, almeno secondo la legge italiana. Ehm, e poi il punto C, il caso C, i segni in cui, eh, il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi. Interessante questo per voi, il terzo punto, perché è il caso in cui... Ad esempio, eh, allora, a volte un marchio, prima di diventare marchio, è un'opera dell'ingegno, cioè è un, una figura, un'immagine, che quindi è tutelata anche da diritto d'autore. Ok, se, fu, allora, se il marchio è una semplice, cioè questo marchio qua che c'è in alto, Isia, scritto così, è un marchio, tutti gli effetti, perché individua una scuola, però non è di per sé la parola eh, sufficiente per essere opera creativa. Però già l'iconcina di fianco, no? il, il, questa colonnina, questa anfora, am eh, è già insomma, qualcosa di, di un po' più creativo. Forse anche qua troppo poco, però se il marchio parte da un'immagine che è quindi a tutti gli effetti tutelata da diritto d'autore, io non posso fare usare un marchio che già di per sé, ancora prima di diventare marchio, ancora prima di essere registrato come marchio, sta già violando, il diritto d'autore di qualcuno che non sa che appunto che io voglio usare la sua immagine per, eh, per fare il marchio perché dico che per voi è interessante perché a volte voi nell'attività grafica vi chiedono questo no? di fare un, un progetto grafico per, per tutto il rifacimento grafico di un'azienda eh, c'è anche il nuovo logo il nuovo marchio voi siete ancora in una fase creativa, state facendo disegni, cose per, per, per, per questo vostro cliente, poi lui va a registrare il marchio, no? senza dirvi nulla, eh, utilizza una delle vostre bozze, eh, eh, in teoria lì dovrebbe prima diciamo, chiarire la situazione con voi, quindi farsi dare i diritti, e, e pagare quello che deve pagare per il lavoro di, di consulenza grafica e poi può vantare, può dire di essere lui il, il titolare di quel marchio quindi far diventare quell'immagine un marchio. Ho saltato il punto A che vi ho detto, dopo vi faccio vedere qualcosa, Era, eh, è questo, vediamo se riesco a farvi vedere. Um, eh, eh. Style. Vediamo se viene fuori qualcosa. No, perché è un'immagine che... <ride> lo conoscete il marchio? È strano però che, che non compaia. Vabbè. <ride> Sapete tutti, no? Cioè, conoscete tutti questo marchio. Ehm, ce n'era uno che faceva un po' lo stesso gioco. Adesso eh, non vorrei che le fanciulle presenti si scandalizzino, no? però è chiaro che cosa rappresenta questo marchio. È chiaro che anche l'occhio, eh, la malizia sta nell'occhio di chi guarda, quindi in questo caso l'occhio non malizioso vede una semplice A con due pallini di fianco, l'occhio malizioso vede questa cosa qua, no? quella che vedete qua a destra della slide. Io Quello che volevo farvi vedere, che in realtà non c'è perché è stato molto più nascosto, era un caso simile di una società che però faceva film a luci rosse, che aveva registrato un marchio di questo tipo, però ancora più esplicito di così, e visto che era una società che faceva quel tipo di produzioni, era molto più eh, smaccato, era molto più evidente la, la, la volgarità e l'intento di questo marchio, e quindi era stato considerato illecito, okay? quindi la A-Style che era l'azienda la, la, di, di abbigliamento che aveva, era riuscita a fare causa a questa società che invece faceva altro e che aveva fatto un marchio simile che giocava un po' su questo insomma, su questa, no, eh, tema grafico possiamo chiamarlo, eh, eh, aveva usato l'argomento della, della, della non liceità del marchio. Torniamo alle slide, vi ho detto che c'è un altro requisito, cioè scusate, un'altra un un norma che riguardano la registrazione e l'innovazione che sono gli articoli 15 e 16. E quindi ehm, ci dice, ci dice questo, questa slide in cui ci sono, ho abbreviato e ho messo insieme il, il succo diciamo, delle due norme, l'articolo 15 e 16, eh, ci dice cosa, cosa deve fare un, un um, titolare di marchio per registrarlo e rinnovare perché come vi ho detto il marchio eh, ha una durata di, normalmente di 10 anni ma poi può essere rinnovato a differenza del brevetto per invenzione come vedremo e quello per design che a un certo punto scade e non può più essere rinnovato quindi quell'invenzione o quel design possono essere replicati da chiunque il marchio può essere rinnovato all'infinito perché ad esempio non uno dei marchi più, più storici e, e vecchi è proprio quello di Coca-Cola. Eh, Coca-Cola esiste boh, dagli anni 20-30, eppure stanno rinnovando il marchio. Cioè, non è che a un certo punto è scaduto, anzi, si rafforza sempre più in alcuni casi. Cosa dice la, la, allora la norma? Articolo 15 ci dice che i diritti esclusivi considerati da questo codice, dal codice della proprietà industriale, sono conferiti con la registrazione. Attenzione, eh, l'abbiamo già detto l'altra volta. Esiste una tutela anche per il marchio di fatto però la legge, il codice della proprietà industriale prima ci dice come funziona la registrazione del marchio quali sono i diritti che vengono attribuiti al titolare del marchio attraverso il procedimento di registrazione quindi il marchio con la M maiuscola, il marchio vero e proprio, cioè il marchio registrato anche il marchio di fatto abbiamo detto che è marchio a tutti gli effetti però ottiene la tutela non tanto per la registrazione ma quanto dimostrando che viene utilizzato e viene riconosciuto e quindi ha ottenuto la cosiddetta capacità distintiva anche a posteriori, anche senza una registrazione, chiaro il concetto? Quindi ci dice poi che gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda, trattandosi di rinnovazione, quindi di una seconda o terza o quarta eh, cioè, rinnovazione della prima registrazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente la registrazione, eh, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa o ai prodotti e ai servizi affini cioè quando voi andate a registrare un marchio vi dicono eh, per quali categorie merceologiche potremmo dire volete registrare il marchio c'è una, una classificazione che viene chiamata classificazione di Nizza perché è stato, dipende da un trattato che è stato sottoscritto a Nizza, eh, in cui, mh, È un trattato internazionale in cui quindi gli stati che hanno partecipato alla convenzione hanno, eh, si sono accordati per dividere i vari prodotti e servizi e aziende Secondo un elenco di, di, di, di, di, di codici, cioè un po' come i, i famosi codici a teco. Ve li ricordate i codici a teco che abbiamo visto nella prima parte del corso, che suddividono le varie professioni, i vari tipi di azienda? Qua uguale, qua abbiamo un numero molto più, più ridotto, e quindi quando voi andate a registrare il marchio dovete dire: Non so, io registro un marchio esempio no? Isia, vuole registrare ipotizzando che Isia sia una scuola privata che vuole fare business, io voglio registrare il marchio per la categoria ehm, formazione, scuole, scuole eh, istituti, formazione privata, però voglio anche registrare il marchio per ehm, editoria, perché? Perché magari abbiamo in mente anche di fare i, i manuali e eh, i prodotti, i, i, i contenuti creativi quindi appunto i testi ma anche i video delle lezioni via dicendo fare delle produzioni da commercializzare e quindi lo stesso marchio agisce anche in quella, in quella categoria lì e poi essendo una scuola di design vuole anche registrare il marchio nel, nel, nella, nella sezione diciamo design quindi produzioni di design perché anche se è una scuola però vuole poi mettersi sul mercato delle produzioni um... E dopo, vabbè, se volete vi, vi do a parte il link a questa classificazione di Nizza. Ehm, la registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi. La rinnovazione si effettua per periodi di 10 anni, vedete, a cicli di 10 anni in 10 anni. Okay? Quindi un marchio normalmente alla prima registrazione dura, eh, dura 10 anni. Però poi posso rinnovarlo per altri eh, ulteriori 10, per altri ulteriori 10, e via dicendo. Ehm, quali sono i diritti che vengono conferiti dalla registrazione? Abbiamo detto che, appunto, eh, alcuni diritti vengono acquisiti eh, per natura, così per, per un effetto automatico, come succede nel diritto d'autore, quello è il marchio di fatto, ma quando io invece parlo di marchio registrato. Con la registrazione la legge già ti garantisce questi diritti. Questo è un po' l'equivalente, queste due slide che vediamo adesso, di quella nostra slide che abbiamo visto nella parte sul diritto d'autore in cui c'era quel grande schema ad albero in cui c'erano tutti i vari diritti previsti dalla legge italiana sul diritto d'autore, cioè i diritti che vengono attribuiti agli autori nel momento in cui loro creano l'opera. Questo è diciamo, il suo corrispondente, cioè i diritti che la legge, il codice della proprietà industriale ha il del codice della proprietà industriale italiano attribuisce a, a, alle aziende che registrano un marchio nel momento appunto in cui lo vanno a registrare. I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, quindi torna il concetto di diritto esclusivo che abbiamo visto già nel mondo del diritto d'autore in generale della proprietà intellettuale. Quindi esclusivo nel senso che è l'unico soggetto titolare Diciamo che ha il potere e la possibilità di sfruttare quel marchio, esclusivo nel senso di escludere altri soggetti dallo, dallo, dallo sfruttamento. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica a un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato, b un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni, delle, eh, fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. E torniamo, no, vi ricordate, a ah, un po' questo leitmotiv del rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Che era un po' la paura che aveva avuto A Style in quel caso, cioè la sua paura era che, visto che il marchio era un po' simile, ma quelli facevano produzioni eh, pornografiche, non voleva che per qualche, per qualche motivo la gente associasse i due marchi pensando che quasi venissero dalla stessa società. Ok. E, eh, il punto C dice che, non è, che eh, il, il, non, il titolare ha diritto, appunto, di vietare a terzi di usare la propria attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini, se il marchio registrato goda, nello stato di, de, goda dello stato di rinomanza quindi lì è un errore, goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistingue i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio e reca pregiudizio gli stessi. L'abbiamo già visti più o meno questi principi, vedete che quando vi ho detto che la legge, la legge sui marchi è ridondante, scritta in modo un po' ridondante, eccolo qua, cioè, sembra che abbia ripetuto queste cose qua, le abbiamo già un po' lette, solo che sono in un'altra forma, e anche qua si coglie che il marchio rinomato ha una tutela maggiore, una tutela rafforzata perché anche il marchio rinomato va a agire anche su prodotti che non sono affini se c'è però il rischio non solo della confusione ma del fatto che il concorrente tragga in debito vantaggio dal, dal cosiddetto agganciamento verso un altro, verso un altro marchio. No? Il concetto di agganciamento non so se l'avete studiato nel marketing, è un po' il fatto di dire, eh, non so... Faccio orologi tipo Rolex, no? quel tipo Rolex è il classico agganciamento, cioè stai dicendo che in realtà non fai Rolex, però fai tipo Rolex e allora eh, per magari l'acquirente non particolarmente appassionato di orologi gli crei confusione e, pensa, e magari pensa che sì, ok, non sono proprio Rolex, però vanno bene lo stesso, sono quasi buoni come i Rolex, no? oppure faccio chitarre tipo Fender. Eh. Dipende, cioè, tipo Fender, quanto tipo, cioè molto tipo o poco tipo? Perché ci sono chitarre che costano 300 euro che non si avvicinano neanche per sbaglio a una Fender, una Fender made in USA che costa almeno 1600-1700 euro o 2000 euro, ok? Eh, vabbè, punto 2 dice che, comma 2 dice che nei casi menzionati al comma 1, il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti e sulle loro confezioni e sugli imballaggi, eh, di offrire i prodotti, di metterli in commercio e di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno, oppure di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso o infine anche di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Quindi questi sono tutti gli ambiti in cui l'esclusività del diritto di marchio agisce. Quindi tutte le, tutte queste, in questi ambiti il titolare del marchio può vietare al suo concorrente che sta violando il marchio di fare attività di questo tipo, di sfruttamento del marchio. Basta, poi andiamo avanti insieme.